Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Allora, siamo qua in cantina perché stiamo andando a vedere il terrario dopo un po' di tempo che è passato. Adesso vi faccio vedere, si sì, vedono nettamente i progressi, ho installato i termostati che erano arrivati. Scusate se mi sono avvicinato. Con la temperatura impostata tenuta sui 21 gradi, non oltre. Sono installato due ventole, quelle piccoline da dissipatori, dei computer e basta. Adesso giro inquadratura e vediamo. Ok, allora andiamo a vedere. Apriamo e andiamo a vedere come si vede. Allora la condensa ormai non se ne forma più, tanta, vediamo che è cresciuto veramente tanto. Si è alzato tantissimo Lì ci sono i gocciolatori Ogni tanto devo stapparli Perché un po' di calcare si forma Lì come vediamo c'è sempre Qua c'è il muschio che cresce Là c'è la pompa Sta crescendo ovunque ormai Veramente tanto Che là sopra Dietro no perché non c'è luce Questo Vi faccio vedere è il termostato che ho installato che tiene adesso 19 gradi perché ho aperto e là dietro ci sono le due ventole che spingono dentro l'aria fredda da fuori. Quindi direi che sta procedendo tutto bene. Vediamo fra un paio di mesi com'è la situazione e come procede. Ok, per questo video è tutto, io vi lascio con il Monster Run qua dietro E gli ho installato anche qua sotto un timer per la luce Che così spengo la luce Ci faccio per fare il ciclo notturno Intanto e... spegniamo anche questa Probabilmente adesso, visto che inizio, ricomincio il lavoro E usciranno pochi video Perché sarò molto impegnato Quindi usciranno, la serie di Minecraft continuerà però sarà più rallentata diciamo Quindi per questo video è tutto Vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like e condividere Ciao, saluto del trizzante.